Mi è piaciuto di questo corso la grande energia che si è sviluppata. È stata un, una grande emozione essere qua. Io, io sono felicissima di essere venuta a questo corso perché, perché è stato davvero molto bello, molto emozionante e io sono davvero felice, sono molto contenta. Io consiglio questo corso perché ti dà uno strumento importante, ti dà la conoscenza e ti dà la consapevolezza che puoi fare qualcosa per te per migliorare la qualità della tua vita e questa è una cosa molto importante e migliora la qualità della tua vita perché va a toccare eh, molti aspetti molti, molti pezzetti della tua vita va a toccare le relazioni che hai con le persone con la tua famiglia, eh, nell'ambiente di lavoro. Migliora te stesso per poter migliorare i rapporti che hai con gli altri. Eh, mi porto a casa tantissimo, <ride> proprio tanto, tanto. Io sono davvero molto felice, mi porto a casa una grande conoscenza, e la consapevolezza che posso essere migliore e che posso fare davvero tanto per migliorare questo mondo eh, mi sono liberata di parecchi pesi ed erano dei pesi ingombranti erano dei pesi pesanti e sono riuscita a lasciarli andare in fretta e con grande facilità io ci ho messo anni ci ho messo 16 anni per poter liberarmi di un peso importante come un lutto importante che io ho avuto e io sono felicissima perché sono riuscita a lasciarlo andare, sono riuscita a provare pace e questa cosa mi fa stare molto bene Ecco, sì, eh, io voglio dire di più che grazie a Patrizia perché Ringrazio l'universo di, di avermela messa sulla mia vita, di avermela fatta incontrare perché Patrizia fa le magie, Patrizia è magica ed è veramente una cosa bellissima poter avere avuto la possibilità di conoscerla di persona, di poter, poterla seguire nei suoi corsi e di poterla sentire ogni lunedì che è il mio appuntamento fisso. E... Bello, una cosa bella. Grazie. Grazie Patrizia, grazie a tutti e grazie all'universo. Grazie.